Il 4 e il 5 maggio si terrà presso il MAUTO, il Museo dell'Automobile di Torino, la nuova conferenza Swift Heroes dedicata a tutta la community degli sviluppatori dell'ecosistema Apple. Che cosa possiamo aspettarci da questa edizione? Ne parliamo con Stefano Mondino, platform leader mobile e iOS tech leader in sinestesia. Allora, la sesta edizione di Swift Heroes è alle porte. Che cosa possiamo aspettarci? Già la sesta siamo arrivati, cioè mi, sembra, ah, sì. mi sembra incredibile. Beh, finalmente torniamo in presenza, eh, in realtà già l'anno scorso, però è bello che si possa riprendere con, con la presenza agli eventi dopo, dopo il periodo Covid. Eh, dobbiamo aspettarci il solito, il solito evento Swift Heroes, un sacco di gente, eh, tanti speaker di livello, contenuti interessantissimi, credo che Swift UI la farà da padrone quest'anno, eh, un sacco di mie domande scomode agli speaker durante, durante i loro interventi, anzi dopo i loro interventi ovviamente, eh, cibo, tanti momenti di, di svago e tanta community, eh, tante pubbliche relazioni con eh, gli sviluppatori Swift. Dunque, sappiamo che sono due giornate dedicate alla community iOS e che ci saranno un sacco di ospiti importantissimi. Quindi dacci qualche anticipazione, qualche nome e qualche talk da non perdere. Beh, quest'anno eh, accogliamo una serie di nuovi speaker molto eh, interessanti, ad esempio Sorushkan Lu, eh, Marin Todorov, che per la prima volta viene da noi, Adam Bell da Netflix eh, e, e tanti altri. Eh, diciamo che il tema principale sembra essere Swift UI, come, come ampiamente prevedibile, perché comunque è il grosso tema importante, però eh, dal mio punto di vista, ehm, mi fa piacere sapere che c'è il grande ritorno di, come al solito, ormai quasi un membro del nostro team, di Shai Mishali e anche Shistov Zablocki. Faranno due talk, uno in seguito all'altro, sulla decomposable architecture, che è un, è un argomento che... Eh, sta iniziando ad andare molto in voga nel, nel nostro ambito eh, Shai farà la prima parte eh, diciamo introduttiva sull'argomento mentre Shistoff farà una, una sorta di approfondimento su come lui l'ha lo, lo utilizzato in progetti di larga scala quindi è il talk personalmente che aspetto di più, la, la copiata di talk che aspetto di più di ascoltare Sappiamo anche che ci sarà un tuo talk in realtà A Tale of Skeletons and Bones puoi darci qualche informazione? Beh, allora sì, è un, è un talk che volevo preparare da qualche anno e che ehm, riguarda un, un tool che abbiamo sviluppato in sinestesia per uh, semplificarci la vita, tra virgolette, nei, nei progetti. Noi sostanzialmente ehm, sviluppiamo applicazioni per tanti clienti diversi e cerchiamo di impostare tutte le applicazioni che sviluppiamo partendo dalla stessa base, quello che noi di solito chiamiamo eh, lo scheletro dell'applicazione. Eh, queste applicazioni poi vengono espanse secondo le funzionalità che sono richieste con delle feature, ipoteticamente possiamo immaginare che si, si suminino delle ossa. E qui il, il titolo del talk, una storia di scheletri e ossa, cioè come questo tool che si chiama Murray eh, ci ha aiutato a diventare più veloci all'interno dei nostri progetti e a sviluppare meglio e in maniera più efficiente. E questo tool è open source? È open source su GitHub sul, sul nostro account di, di sinestesia in versione 3.0 al momento ed è disponibile per chiunque lo voglia utilizzare. Nel mio talk cercherò di spiegare meglio a cosa serve e come si usa. Bene, non vediamo l'ora. Sappiamo anche che non sono tante le occasioni per una community come quella iOS, legata comunque ai device Apple, in cui ci si può riunire, condividere idee, Ehm, parlare con esperti del settore e approfondire nuove tecnologie quanto è importante un evento di questo tipo per uno sviluppatore guarda secondo me è fondamentale eh, io ti posso raccontare quella che è stata la, la mia esperienza e eh, da quando ho cominciato eh, ad andare a delle conferenze dal vivo anche prima che esistesse Swift Heroes ho proprio capito che eh, condividere conoscere persone, parlare, ehm, scambiarsi idee, opinioni su quella che è la nostra quotidianità e sul nostro lavoro di tutti i giorni è, è veramente troppo importante e ha un, ha un valore secondo me inestimabile. Tra l'altro a queste conferenze ho conosciuto un sacco di persone che sono nel tempo diventati o miei carissimi amici o nostri dipendenti perché comunque qualcuno è anche poi venuto a, a lavorare con noi e secondo me è un'occasione veramente da, da non perdere. La nostra, ma in generale tutte le conferenze, io una cosa che consiglio sempre a qualunque sviluppatore, se puoi, vai. D'altronde, essendo due giorni, le occasioni crescono in maniera esponenziale. Sì, eh, crescono in maniera esponenziale, secondo me sono tanto importanti i talk che proponiamo quanto le pause caffè. A volte. Si tira fuori più da una pausa caffè parlando con la persona giusto al momento giusto che non dal talk. Poi ovviamente anche i talk sono, sono estremamente importanti e interessanti. Però eh, io quello che dico sempre a tutti quanti è non sottovalutate le pause caffè. Poi siamo in Italia il caffè è, è, importante, importante. è importante. Quindi è consigliato a chi cerca delle informazioni ma anche a chi cerca lavoro o cerca nuovi stimoli? Sicuramente sì, eh, normalmente in questi, in questi eventi c'è anche, anche molta forte presenza di, di aziende eh, che, che cercano personale comunque cercano sviluppatori in questo caso. Anche noi come Sinestesia siamo presenti lì con il nostro eh, stand eh, in cerca di, di, di, nuove, di nuove persone da portare nel nostro team eh, e far lavorare con noi. Quindi, Speriamo che accorrano numerosi anche al nostro stand. Bene, hai messo insieme delle cose fondamentali per uno sviluppatore, per un progettista e quindi grazie Stefano. Grazie a te. E ci vediamo la prossima volta a Swift ci Heroes. A Swift Heroes.